Ciao ragazzi di nuovo insieme, bentornati, voglio rispondere oggi al nostro amico Alessandro che sotto a un video mi ha, fortunatamente mi stanno arrivando tantissime e sono contento come una Pasqua anche se siamo a Natale eh, mi stanno arrivando tantissime richieste di lezioni, e approfondimenti e io sono felicissimo oggi tocca Alessandro che mi chiede, eh, vediamo se ritrovo la domanda, più o meno eh, il discorso ghost, eh, stacca lo staccato, pause. Allora, Alessandro, mi rivolgo a Alessandro, mi rivolgo a tutti. Sulle ghost io ho fatto mh, già qualche lezione, che trovate ad esempio questo link. Però eh, posso fare un piccolissimo riassunto di come io mi sono approcciato allo studio di questa tecnica e poi all'inserimento appunto di questi, chiamiamoli, abbellimenti di questo modo di suonare nei miei groove e anche nei miei accompagnamenti, eh, diciamo un po' in tutti i generi, anche se a volte esagero un po', perché mi è entrato proprio, eh, come a me piacciono molto le ghost, è entrato proprio nel mio, diciamo, alfabeto musicale, nel mio repertorio, diciamo, musicale, e inserisco questa tecnica un po' ovunque ma bisogna andarci cauti perché a volte è, diciamo un brano molto pop le ghost eh, spesso non è che siano proprio indicate detto questo io ho studiato eh, innanzitutto eh, mi sono eh, dedicato alla mia mano destra cosa intendo? Eh, se Ora mi, mi venisse chiesto di fare un groove utilizzando le ghost e utilizzando eh, diciamo la tecnica della mano destra che utilizzavo anni fa quando suonavo soprattutto il precision, eh, quindi con la mano sul pick up diciamo, eh, al manico o comunque in stile precision, col pollice ancorato sul pick up se mi venisse chiesto di fare un groove utilizzando le ghost sarei un po' più impacciato. Quindi, io la prima cosa che feci quando mi volevo, eh, diciamo, specializzare tra molte virgolette, sulle ghost è stato quello di trovarmi una posizione e una tecnica eh, che mi facesse sentire completamente rilassato, completamente eh, in feeling con lo strumento. Quindi, io da grande amante di, di Giacomo ovviamente non voglio tornare sempre a lui ma d'altronde quando si parla di staccato di Ghost il primo che mi viene in mente è lui ovviamente no, ce ne sono tantissimi però mh, cercai di capire come mai il suo staccato e i suoi Ghost erano così eh, precise limpide mh, e i suoi groove erano costruiti tantissimi suoi groove erano costruiti proprio con l'utilizzo delle ghost e dello staccato quindi volevo capire un po' qual era la sua tecnica e come ho già spiegato in altre occasioni eh, praticamente eh, la mia tecnica attuale che utilizzo di più è proprio quella della mano sul pick up al ponte mano destra sul pick up al ponte pizzico con due dita io uso esclusivamente indice medio quindi primo e secondo dito diciamo così quando suono il mi il mio pollice ben ancorato sul pick up quando suono le altre corde il mio pollice scende sul mi questo mi permette innanzitutto eh, di essere più rilassato perché ho meno eh, movimento diciamo da fare sono più eh, diciamo vicino diciamo così e mi permette anche di evitare risonanze dovute a movimento della corda vibrazione della corda eh, diciamo eh, senza volere insomma quindi quando io suono mi faccio questo quando suono le altre corde posso scendere, ma non sempre, anche sull'A quando suono il Sol. Però tendenzialmente io sto molto sul Mi. Queste due dita, anulare e minio, che anni fa io non consideravo nemmeno, me le volevo tagliare, da quanto erano inutili, ho capito che invece, soprattutto per queste tecniche, sono molto utili. Scusate, ho allontanato il microfono. Eh, perché quando io cambio diciamo corda faccio i salti di corda queste due dita le utilizzo per fermare un po come ho, come ho detto ora per il pollice le utilizzo innanzitutto per ancorarmi meglio eh, alle corde quindi avere più anche più forza diciamo su indice e medio ma le utilizzo soprattutto per fermare le corde che non sto suonando quindi quando suono il sol diciamo che tendenzialmente l'anulare mi ferma il re e il mignolo mi ferma il la e poi pollice il mi molto difficile da spiegare molto facile da capire nel senso quando avete lo strumento sotto mano e ci fate attenzione dopo un po' viene automatico io ad esempio ora non riuscirei nemmeno concentrandomi a non utilizzare queste due dita <ride> proprio diventato parte de della mia tecnica diciamo principale detto questo le ghost eh, io sono sempre partito dal semplice come tutte le cose quindi ad esempio eh, una nota mi ottavi metronomo qui torno anche al discorso della lettura ritmica fondamentale con i libri che ho consigliato l'altra volta eh, lettura ritmica essere della Lizard, eh, reading, come si dice, eh, a livello base, eh, vi metto il link, insomma, che titoli non li ricordo. Fondamentali questi libri, fondamentale la lettura ritmica e quindi eh, dicevo ottavi, ad esempio. <sussurra> E poi inserimento delle ghost, quindi, ad esempio, un ottavo una ghost, lentamente. Oppure un ottavo e tre ghost. Qui potete veramente, ragazzi, fare eh, una lista di esercizi inventati, poi salire di difficoltà, di velocità, eccetera. Eh, ad esempio, vi faccio qualche esempio a volo, le scale cromatiche. Eh, eh. Insomma, mm, schemi eh, che si ripetono inserendo pause, inserendo ghost, eccetera. Eh, lo staccato, lo staccato è proprio un modo di suonare, eh, si può scrivere, è vero, si mette il puntino sopra la nota e si sa che quella nota deve essere suonata diversamente dalla nota senza puntino, questo è vero, però io lo sento più come eh, proprio un modo di, di suonare a se stesso, a sé stante, come lo swing? Lo swing è difficile da spiegare a voce, è, un, è proprio un modo di, di, di suonare totalmente diverso eh, dal non swing, insomma, eh, lo shuffle, eccetera. Eh, questo lo stesso, lo staccato, eh, c'è. Cioè, ci sono tanti tipi di, di staccato. Ad esempio, eh, ognuno interpreta eh, le note col puntino a modo, a modo suo. Le, le note le, diciamo, le stoppa più o meno a seconda del gusto, a seconda di quello che sta suonando. Comunque, in linea di massima, gli esercizi che io ho fatto per sviluppare un buon, un buon, non un ottimo, un buon staccato, eh, L'ascolto prima di tutto vi faccio qualche esempio. Parte Giaco che eh, diciamo è il re dello staccato e dei sedicesimi. Ma eh, per esempio, Alan Caron conoscete? Ascoltate il brano Pac-Man. Pacman come cavolo, si, si dice praticamente sembra di sentire un Giaco in versione più recente. Un brano bellissimo, uno che mi viene in mente, ma... Eh, ce ne sono tantissimi bassisti che fanno un uso molto vasto dello staccato quindi magari vi metto una lista per l'ascolto quindi l'ascolto gli esercizi quindi capire innanzitutto la differenza tra una nota diciamo normale e una nota staccata quindi gli ottavi ad esempio rimaniamo in mi Posso quasi accennare la nota, è quasi un, diciamo un sedicesimo con la pausa. Da quanto le, le posso staccare, poi si parte con scale, arpeggi, eccetera. Diciamo che io vi posso dare dei suggerimenti, però poi si può inventare talmente tante cose che è inutile stare a fare eh, ore e ore di spiegazione. Questo esercizio si fa così, perché io in realtà mi vengono di per lì, eh, quindi non mi ricordo nemmeno io quello che ho scritto nei libri, eccetera. Vi voglio far vedere un paio di esempi, poi mi fermo. Ad esempio un... Fare esempi ad esempio. Un esercizio che ho preso dal mio libro, io mi faccio un po' di pubblicità ogni tanto, Giacomo Pastores, Complete Study, studi, ancora non ho capito come si dice e l'ho scritto io. Eh, esercizio numero non lo so. Comunque, quando si parla di cliché, nel capitolo dei cliché di Giacomo, il groove fa così. Si bemolle, settima, Diciamo un po' chic in maniera, questo. Il groove eh, con appunto sedicesimi eh, ghost e staccato fa così lentamente. Se io lo facessi senza l'utilizzo di questi abbellimenti, le pause le ghost e lo staccato vedrebbe e invece e può sembrare forse <ride> Più o meno uguale ma vi assicuro che quando c'è una batteria quando c'è un'armonia un sotto eh, questi elementi fanno la differenza quindi quando ad esempio scrivete un groove eh, componete un groove provate prima a farlo semplice può essere poi inserite le ghost o le staccate. metto un attimo la base senza staccato e senza pause. altro consiglio è quello di tenere ad esempio una, una base di batteria così e provare a suonare qualcosa inserendo piano piano eh, note staccate, ghost, pause di sedicesimi Thank <laughs> you. Allora questo è diventato un po' il mio modo di suonare funk soprattutto Ma come dicevo prima non solo eh, Io utilizzo queste tecniche un po' ovunque eh, Come dico sempre poi posso piacere, posso non piacere, posso sembrare fuori contesto Però d'altronde fa parte del mio eh, modo di esprimermi Quindi eh, questo è eh, ragazzi, mi fermo qui anche perché sono andato molto lungo, eh, trovate come sempre PDF, la base della, del groove di batteria, allegati qui sotto, e vi invito, come ha fatto Alessandro, spero per ora di aver accontentato, eh, ci saranno poi altre lezioni dedicate, vi invito a fare come lui, ovvero scrivermi quello che vi interessa approfondire. Ci vediamo al prossimo video.